in cui nacque Raffaello nel 1483 e dove visse i primi anni della sua formazione artistica. Quindi che lavoro faceva? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo cinematic video di quelli che meritano tantissimo e lo faremo con lui, il DJI Mini 3 Pro e soprattutto lo faremo qui. Ci troviamo a Urbino, nella provincia di Pesaro, che si trova nelle Marche. Eh, questa città che è circondata dalle mura, che è diventata famosa ai tempi del rinascimento e il suo artista più famoso è Raffaello. E qua tanta roba sono i palazzi e le strutture. Architettoniche che ci sono, eh, voleremo appunto con lui. DJ Mini 3 Pro drone 249 grammi. qua abbiamo il limite dell'altezza dato da Di Flight che è di 45 metri, quindi non supereremo quell'altezza, ma c'è la possibilità di volare appunto stando sotto a quell'altezza. Con un drone 249 grammi possiamo eh, volare comunque eh, in questa piazza. Anche perché non c'è praticamente nessuno, quindi non volerò su eh, raggruppamenti di persone perché è praticamente deserta. Quest'ora è l'orario pranzo dopo pranzo. Infatti, Guardate che caldo che fa, sono lavatissimo, è una giornata incandescente e appunto per questo è l'ideale per provare loro i filtri ND della Freewell, eh, questi qua è la versione diciamo standard, quindi i filtri ND classici. Eh, la giornata è talmente limpida, ragazzi, guardate che cielo è pazzesco, un sole incredibile, e un cielo azzurrissimo e temperature da paura. Eh, siamo intorno ai 35-36 gradi eh, e andrò a montare appunto con questa luminosità l'ND32, anche se forse ci starebbe anche un bel ND64 perché il sole è proprio eh, di quelli che spaccano in due il cielo estralipido. Comunque monterò l'ND32 eh, e vedremo il risultato. Non li ho ancora provati, questo è il loro primo test e eh, per provarli ragazzi una location così è sicuramente tanta roba. E quindi ragazzi vi lascio in questo Cinematic Video con l'introduzione di Urbino a terra e poi si decolla con DJI Mini 3 Pro adesso direi di non perdere altro tempo anche perché sto morendo ragazzi sto morendo e quindi se il video dovesse piacervi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram porto tante novità anteprime voli in fpv stampe 3d location dove vengono far volare i droni che questa location è arrivata su instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere un video un volo una recensione un test un tutorial novità e adesso ragazzi buona visione da Urbino andiamo It's all in hands, this life of time that's given to our soul It gathers round each night each morning we watch it pass and grow. We're with every field and rising sea can hear the sounds of all and with every change will always be where hope's not lost but found. It is all. tutta? che di sudore ne abbiamo eh